anticipato lei, quindi invitiamo subito Claudia Battista, che è il, la direttrice del, del GAR, il, che coordina naturalmente la partecipazione del GAR ai progetti per l'evoluzione della rete della ricerca europea di cui abbiamo parlato, Jean, e la sua interconnessione naturalmente con i centri di ricerca. Prego. Buongiorno a tutti. Eh, S Ho già detto molto di questo progetto, mi concentrerò su quella che è la, la rete che, eh, telematica eh, di trasmissione dati che sottende a questo progetto e che unisce eh, le infrastrutture eh, che abbiamo visto e che è eh, abilitante per tutte le eh, attività, le indagini scientifiche che eh, vengono svolte a livello nazionale e soprattutto in collaborazioni internazionali. Garti, eh, rete unica nazionale. Eh, L'unicità della rete Gar è stata sancita anche da un dispositivo normativo già nel 2016 come unica rete eh, nazionale a disposizione della comunità eh, scientifica dell'istruzione e eh, culturale italiana <coughs> e come ponte verso il sistema delle reti nazionali della ricerca mondiale attraverso eh, la rete di CEANT che è stata già citata, cioè la dorsale europea ad altissima capacità che interconnette tutte le reti dei paesi europei. GARTI è la generazione, l'ultima generazione della, della nostra rete nazionale, è un progetto nel senso di disegno architetturale funzionale nato nel 2020 con degli obiettivi e con delle caratteristiche innovative che ora brevissimamente vedremo e eh, che ha, appunto, eh, diciamo, è partito eh, con eh, un, un investimento eh, interdi, su fondi interni del consortium GAR eh, nella, nelle aree del centro-nord del paese, questa, eh, diciamo la, la, la porzione blu di questa figura che vedete, <coughs> è in, quindi è già in, eh, in dispiegamento, eh, siamo in più o meno entro, questo, entro il 2023, completeremo questa, questa prima eh, parte diciamo, di, di, del progetto GARTI. <coughs> E eh, con l'avvento del PNRR eh, è stato mh, possibile finalmente avere eh, un, a disposizione un, un finanziamento straordinario per poter estendere eh, geograficamente e per poter potenziare <coughs> e eh, far evolvere da un punto di vista funzionale architetturale, l'infrastruttura anche in regioni dove fino ad adesso non eravamo riusciti ad arrivare, in particolare appunto la Sardegna che entrerà a far parte in maniera completa di questa infrastruttura che abbiamo diciamo, attraverso questi, questo disegno, diciamo, questa immagine semplicemente evocativa che vede una rete regionale che collegherà le principali città, punti di presenza della, della regione e che poi avrà dei collegamenti basati su uh, um, cavi sottomarini mediante un'acquisizione uh, a lunghissimo termine, cioè a vent'anni, di uh, spettro uh, su uh, questi um, su nuovi cavi che uh, adottano la tecnologia dell'open cable, cosiddetta cioè del cavo aperto, che si presta proprio a, ad avere un utilizzo condiviso di queste infrastrutture particolarmente costose e, e pensate per durare decenni e su cui eh, diciamo, ehm, poter avere una potenzialità di crescita eh, su, ordini, su un ordine temporale di questo tipo. Le caratteristiche essenziali, eh, cioè questo progetto poi si completa con gli investimenti invece eh, assicurati eh, attraverso il progetto del Centro Nazionale, il CSC, che invece andrà a, um, diciamo, a far evolvere la infrastruttura nelle eh, regioni del sud, in particolare che erano state oggetto di un precedente pro un progetto chiamato Garis Progress, che eh, diciamo, aveva appunto, eh, operato nelle quattro regioni della convergenza. Eh, C'è anche eh, Il progetto Terabit ha anche un'azione eh, di potenziamento nella parte più a sud della Sicilia. Le caratteristiche principali di questo, eh, questa è l'immagine della rete della dorsale europea CEANT, eh, nella quale si integra eh, la rete nazionale GAR e che attraverso di essa poi ci sono tutti i collegamenti intercontinent intercontinentali verso diciamo, l'intero eh, sistema mondiale delle reti della ricerca. La, ehm, diciamo, le caratteristiche principali del, del progetto Garty è stata fondamentalmente quella di eh, immaginare un'architettura cosiddetta parzialmente disaggregata basata su un sistema di, ehm, di linea aperto, cioè su una, un, un sistema di trasmissione ottica, una rete ottica che eh, permetta di eh, utilizzare al di sopra di questo ehm, livello fotonico eh, apparati multivendor e quindi eh, proprio per favorire sia l'evoluzione tecnologica temporalmente, eh, perché via via che gli apparati diciamo, eh, diventano obsoleti, non hanno più eh, la potenzialità iniziale, possono essere sostituiti sullo stesso strato ottico, sia di poter mh, federare eh, infrastrutture, proprio eh, anche a livello interdominio, come noi abbiamo, eh, stiamo per esempio sperimentando direttamente tra Bologna e il CERN usando appunto apparati trasmissivi al di sopra di questo strato ottico che eh, già oggi dal giorno 1 diciamo, avranno capacità a multipli di 100 giga ma soprattutto già oggi su un unico canale a 400 giga. Dalla Sardegna complessivamente partirà un aggregato dell'ordine di 2 terabit eh, di interconnessione verso il resto della Sardegna. Del, del paese e dell'Europa eh, nel suo complesso rapidissimamente due immagini solo eh, diciamo, eh, diciamo, su cui non mi soffermerò particolarmente, questa è la uh, componente eh, di rete ottica uh, su cui è, cioè, è diciamo, una visione di insieme della rete GARTI e in particolare le eh, diciamo, caselle eh, circhiate di verde fanno vedere dove eh, si è dispiegato fino ad oggi il, il progetto eh, GARTI, quello che ho citato all'inizio e ehm, Successivamente appunto, entreranno in gioco invece le aree che saranno completate attraverso Terabit e il centro nazionale. Eh, voglio citare molto brevemente eh, le man, cioè le reti metropolitane con, che si integrano nella rete nazionale. Prima l'assessore del Comune ha citato un'infrastruttura eh, locale. Eh, noi da sempre collaboriamo con le pubbliche amministrazioni locali proprio per eh, fare una, um, diciamo, sfruttare la, le, eh, i, i reciproci investimenti e le reciproche infrastrutture per raggiungere tutte eh, le istituzioni della nostra diciamo, comunità per mettere diciamo, indipendentemente dalla posizione geografica tutti ricercatori, docenti, studiosi, nella, nella, dargli la potenzialità di poter eh, di fare la propria ricerca indipendentemente dal luogo geografico. Questo grafico è in scala reale, nel senso che mostra quello che succederà con, che sta già succedendo con il progetto Garty, Come vedete, alla fine del 2023 saremo passati da, da un aggregato complessivo della dorsale di meno di 4 terabit a una. 12-13 terabit complessivamente e con i due interventi complementari del ICSC e terabit andremo a, a fine, nel 2026 avremo già un aggregato sulla rete nazionale di 40 terabit. Questo è... E ed è questo, diciamo, questa eh, derivata eh, positiva è, eh, continuerà nel senso che, come dicevo all'inizio, la potenzialità dell'infrastruttura che stiamo mettendo in, in campo permetterà di continuare a evolvere eh, in base alle esigenze della della comunità della ricerca che, eh, diciamo, si immagina che mh, mh, sarà appunto inondata da uh, questi eh, laghi di, di dati da uh, analizzare e, eh, e su cui fare la ricerca eh, che serve oggi al nostro Paese. Grazie. Molto bene, grazie. grazie. Dottoressa Battista, insomma abbiamo visto Terabit estende le potenzialità della rete GAR-T, abbiamo visto qual è il ruolo davvero centrale del GAR nella realizzazione e nell'esecuzione del progetto, abbiamo sentito la direttrice, io inviterei a questo punto.